Claudio Cappucci, grande ex campione di ciclismo. Claudio, un messaggio per i giovani: come si diventa campione nel, nel, nel tuo sport, nel ciclismo? Eh. La base di tutto, come qualsiasi sport, è la passione. Eh, la bici mi ha dato tanto dopo che ho lavorato in altri sport, tra cui il calcio, perché mi ha portato in cercare il mondo, mi ha fatto viaggiare, mi ha fatto conoscere posti che magari non ci sarei mai arrivato con i mie gambe, la bicicletta, dal mezzo del movimento. Poi dopo è arrivata la competizione, gli ovviamente ci sono anche le qualità. Basta crederci. Okay.